Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si fa con Pixel che è un applicativo online per fare i fotoritocchi, come si fa una doppia esposizione utilizzando però eh, lo strumento della, della modalità. Allora noi abbiamo queste due immagini. Questo è il primo piano, vedete, è a colori e questo è lo sfondo, sono delle venature di marmo. Allora dobbiamo ottenere un effetto simile a questo. Allora andiamo nella pagina di Pixar e scrolliamo un pochino la pagina e facciamo apri immagini. Apriamo imma immediatamente lo sfondo e vediamo che ce lo mette all'interno di un livello, praticamente, che lui stesso chiama sfondo. Possiamo anche cliccare sblocca nel caso in cui dobbiamo avere la necessità con questo strumento, vedete, di ridimensionarlo, di spostarlo. Allora, facciamo subito nel menu livello aggiungi livello con immagine perché dobbiamo aggiungere il primo piano e facciamo primo piano Vediamo, tentiamo di capire qual è la dimensione di queste due immagini cliccando qui sui livelli vedete che c'è qualcosa se per esempio vedete, clicchiamo qua noi ci rendiamo conto dalle, eh, da queste maniglie che eh, il primo piano è più grande dello sfondo, allora selezionando il primo piano nel pannello livelli prendiamo questa maniglia, la, mettiamo premuta, la manteniamo premuta, quando diventa rosa c'è lo snap, lo snap to grid, vedete facciamo così e in pratica abbiamo fatto una prima eh, diciamo, eh, riduzione dell'immagine affinché il primo piano possa essere compatibile col secondo piano, poi ovviamente faremo un ritaglio e la miglioreremo. Allora, quello che vogliamo fare è eh, che questo effetto qui del marmo colpisca ovviamente solo il viso, ma non eh, gli occhi e la bocca, ad esempio, che non devono avere eh, venature. Allora, prima e neanche i capelli, quindi prima con questo strumento, con la selezione con l'aso a mano, con una sfumatura che va bene due, noi con eh, diciamo il mouse manteniamo premuto e facciamo una specie di ritaglio veloce, vediamo se durante questi video diciamo, questi tipi di scontorno a mano ci vengono sempre peggio che quando lo si fa con un po' di pazienza. Usciamo, rientriamo, noi vogliamo che questo effetto colpisca, cioè la modalità colpisca esclusivamente praticamente il viso della modella e non tutta l'immagine stiamo tentando di fare qui abbiamo sbagliato non verrà benissimo ma allora noi vogliamo soltanto far vedere come si fa a utilizzare questo programma ecco vediamo, noi abbiamo fatto questa selezione se noi selezioniamo lo sfondo e deselezioniamo per esempio il primo piano adesso nella tastiera possiamo fare cancia Facciamo l'inverso, bisogna fare selezione inverti, facciamo cance e vedete che è rimasto l'effetto, stiamo creando la maschera soltanto praticamente vicino al viso. Dobbiamo fare la stessa cosa per gli occhi, quindi facciamo seleziona, deseleziona e con un po' di pazienza facciamo la stessa cosa per gli occhi e per la bocca, perché noi non vogliamo in pratica che le venature del marmo colpiscano gli occhi e la bocca abbiamo fatto male ma lasciamo così clicchiamo qui aggiungi a selezione così facciamo al volo questo è il secondo occhio quindi noi stiamo creando a mano una maschera sempre con aggiungi a selezione noi possiamo andare a fare la bocca vediamo se questa ci viene bene questa ci sta venendo un pochino meglio perché le linee sono un pochino più morbide quello che stiamo dicendo all'applicativo e di non applicare con la modalità la sovrapposizione, cioè la doppia esposizione, nella bocca, negli occhi e al di fuori del viso. Quindi possiamo deselezionare adesso il livello del primo piano, andiamo nel secondo piano e come prima facciamo cance. Vedete, questa è letteralmente una maschera, cioè invece di utilizzare l'opzione maschera, noi l'abbiamo costruita praticamente a mano. Adesso possiamo fare selezione e deseleziona, vedete questo è il nostro primo piano, andiamo con il tasto destro nel livello del primo piano e scegliamo la modalità, vedete l'opzione di fusione, viene definita anche modalità, scegliamo colore brucia, vedete che questo è l'effetto che viene fuori, Adesso questo effetto è un pochino troppo, diciamo, eh, esagerato. Come vedete le venature non sono andate a colpire la bocca e gli occhi, è quello che volevamo, eh, e neanche i capelli, neanche lo sfondo dell'immagine, perché noi abbiamo creato proprio questa maschera dicendo alla sovrapposizione, no? a, abbiamo scelto il tasto destro, colore brucia, opzione diffusione, di riguardare soltanto il viso, non gli occhi. E, e la bocca e i capelli. Allora, noi adesso quello che possiamo fare, dato che diciamo questo, questa semplice doppia esposizione è completata, possiamo andare nel livello sfondo, fare tasto destro e scegliere qui appiattisci immagine. Abbiamo perso i due livelli, quindi siamo usciti da una progettazione, diciamo, completamente dinamica, perché adesso non possiamo diciamo, ritornare indietro. In realtà si può ritornare indietro con annulla, ma quando appiattiamo tutti i livelli siamo molto prossimi all'esportazione dell'immagine. Allora, quello che ci piaceva fare era una desaturazione che però non colpisse nu nuovamente le labbra, perché noi le labbra le vogliamo di questo colore. Allora che facciamo? Noi le selezioniamo un'altra volta. Aspettate che voglio tentare di farla migliore possibile, sempre con una sfumatura 2. Noi stiamo selezionando le labbra perché la desaturazione, cioè il portare l'immagine al bianco e nero noi non vogliamo che ci colpisca la bocca perché la vogliamo così allora a questo punto noi siccome abbiamo selezionato la bocca quello che dobbiamo fare è selezione inverti e poi nelle regolazioni gli diciamo fare la desaturazione togliere i canali ecco che non ci è venuto completamente bene vediamo facciamo tasto facciamo to togliere i colori scusate facciamo des desaturazione Ecco, adesso è venuto bene. D'accordo? Allora facciamo Seleziona niente, cioè Deseleziona, e vedete che la bocca è rimasta rosa. A noi ci piaceva questo effetto qua e poi ci piacevano per esempio che gli occhi ritornassero ad un colore non desaturato e quindi noi prendiamo lo strumento di selezione, questo qua che si, si chiama Seleziona Riquadro, ma noi invece del Riquadro scegliamo il rettangolo e la nuova selezione sempre con una sfumatura di due e selezioniamo i due occhi perché gli daremo un colore che si allontani dal bianco e nero facciamo così clicchiamo qua aggiungi la selezione così diamo l'effetto del colore contemporaneamente senza doverlo fare due volte questo qua non ci è venuto molto bene rifacciamolo io quando vedete che sparisce la selezione ho premuto ctrl z nella tastiera ho fatto annulla rifacciamo questo qua eccoci qua adesso scegliamo regolazioni facciamo bilanciamento colore teniamoci aperto un occhio di modo noi lo vogliamo verso il verde là che cosa facciamo noi abbassiamo le tinte scure e aumentiamo il verde ed ecco che l'occhio viene verde facciamo così ok seleziona deselezione e vedete che adesso questo desaturato in bianco e nero in realtà ha eh, praticamente l'occhio verde e la bocca rosa quello che possiamo fare ancora scegliendo sempre lo strumento di, di, di, di riquadro siccome vedete che qui c'è rimasta un pochino di trasparenza qui e qui noi dobbiamo assolutamente farlo più preciso cioè le due immagini non corrispondevano completamente quindi noi stiamo selezionando il riquadro e stiamo tentando di, dare, di preparare l'immagine per la consegna abbiamo selezionato questo riquadro possiamo fare una sfumatura vediamo vogliamo essere un pochino vogliamo vedere come facciamo selezione inverte a selezione cance nella tastiera d'accordo poi facciamo selezione deselezione diamo un'occhiata come è venuto va bene non c'è nato molto retta con la sfumatura rifacciamo una sfumatura Sempre di 15, facciamo selezione seleziona pixel e adesso nel menu immagine facciamo ritaglia i quadro di modo che siamo verso ecco verso l'immagine vera e propria. Non ci ha fatto la sfumatura, noi la rifacciamo. Allora facciamo una piccola no? selezione facciamo 15, forse è un po' troppo, facciamo 10 la ah, vediamo, riproviamoci, cioè noi vogliamo fare un bordo sfumato, facciamo così. Arriviamo qui in basso, invertiamo la selezione e facciamo cance sulla tastiera. Ecco che viene fuori un bordo sfumato, d'accordo, seleziona, deseleziona. Perfetto, perfetto, sta venendo la eh, sfumatura. Adesso qui possiamo fare, aggiungi un livello vuoto, sarà lo sfondo, lo chiama layer number 3 e è quello diciamo con la trasparenza, e qui semplicemente noi possiamo fare dare come colore un bianco, lo scegliamo e usiamo il secchiello di modo che si veda un pochino, vedete la sfumatura che abbiamo fatto è come una vecchia foto eh, in bianco e nero io direi che più o meno il fotoritocco è finito, possiamo fare aggiungere per esempio un filtro possiamo aggiungere il filtro vignetta che è sempre molto carino, aumentiamo la nitidezza, vedete Vedete che viene fuori una specie di vignetta qua dove noi abbiamo messo la sfumatura, sembra ancora, ancora più una foto diciamo, sfocata, così noi siamo soddisfatti, possiamo fare file, esporta direttamente l'immagine e a noi ce la esporta nel, diciamo, nella scrivania, poi dipende da, da quale... E tipo di opzioni avete utilizzato mettiamo le due foto a confronto il primo piano e lo sfondo che viene chiamato sfondo in realtà noi questo lo possiamo chiamare prima e questo lo possiamo chiamare no? dopo, cioè prima e dopo il fotoritocco vediamo se siamo soddisfatti questo è quello non desaturato, colorato, senza la eh, doppia esposizione con le venature di marmo e questa è quella fatta vignettata con le... è ab ab abbastanza venuto bene, anche se si vede un po' qui perché io eh, mentre parlo, mentre faccio il video non riesco bene con il mouse a fare le, le selezioni ma vediamo che noi ci rendiamo conto che eh, in questo fotoritocco, mentre tutti i colori sono stati desaturati per esempio la bocca e gli occhi hanno ripreso colore con un colore diverso e nel viso ci sono le venature del marmo che non hanno colpito ovviamente nei capelli, nella bocca, negli occhi. Bene, ci possiamo ritenere soddisfatti. Il video finisce qui. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.